Bene, ciao a tutti ragazzi! Oggi eh, faremo un video qua su Roblox. Allora, innanzitutto eh, dobbiamo prenderci un lavoro per vivere. Quindi ci alziamo noi dal nostro bellissimo... Oh, ops, ho sbagliato. Allora... Noi ci alziamo dal lettino e andiamo a vedere cosa c'è qua. Ma perché ha saltato? Che bello! Bene. Allora, qua, qua c'è tipo una doccia. Vabbè, allora, andiamo giù. No, non tipo. Spegniamoci il camino. Poi io non voglio prendere fuoco, quindi... Allora, c'è la scopa. ma che, uh, interessante, non, non ci credo, veramente, vabbè, allora, in questa camera innanzitutto ci dovrebbe essere, lì diciamo, c'è una telecamera, vabbè, una mansarda, tipo, levati. Allora Forse qua No Eh no Direi proprio di no Allora Vabbè scendiamo e sto continuando a dire Allora non so perché E lì mi è rimasta La porta aperta Chiusa. Brava e perché sono finito sull'asciugatrice non lo so eh, è ok sono uscito dal garage non so perché non chiedetemelo allora adesso noi dobbiamo andare a sceglierci un lavoro direi c'è una videocamera lì cioè la, la vedete tutti? Vabbè. Eh, innanzitutto scegliamo il colore di casa nostra allora direi visto che il nostro canale è blu ci mettiamo la casa blu così oh che bella Ora mettiamoci il cartello con scritto aia. Ah, giusto. Se schiaccio control Casa. Di, no, non do. D, le. A, ah, una I. Y T. Perfetto e lo mettiamo ovviamente anche questo. Facciamo loro verde, verde. One hour later. Yt. Vediamo. Ecco, non, me lo... non mi prende Yt. Yt minuscolo. Manco quello. E eh, teniamoci le damne. Allora Poi queste dovrebbero essere le, le tende. Infatti sono tende. Ora andiamo giù con la macchina, la macchina. Perché c'è una tizia qua. Andiamo giù, andiamo non Adesso vado da togliermi la macchina allora, andiamo a vederci un film entriamo da qua che non mi importa niente ma non si può entrare quindi entriamo da là oh. buongiorno volevo prendermi dei popcorn grazie oh, che bello ma sapete One hour later. E ora io me ne vado Oh, che bello che è stato questo film C'è ancora il popcorn. La mia macchina Ah oh, no, è vero, l'avevo tolta prima Allora Scusate, arrivo subito Okay. Perfetto, no? Eh, non ci siamo eh, Abbiamo un problema E andiamo qua Perché Non so se lo sapete Ma In questo modo dentro e faccio quello che voglio. Va bene, usciamo che non voglio rischiare. Perfetto. Andiamo. Buongiorno, salve, salve. Non la volevo disturbare. Non volevo, grazie. Andiamo là Posso anche scalare la chiesa. Credo. One hour later. Eh... Va bene. Allora, noi adesso ci dobbiamo prendere un lavoro Quindi andiamo... no, ho sbagliato Andiamo qua Andiamo qua E scegliamo lo youtuber Youtuber, dov'è? Youtuber Ehi, hey, youtuber Eccolo, youtuber Yeeey Yuppidoo Lì non è accesa la luce, quindi andiamo ad accenderla. Ed è fatto Ora facciamo quel lavoro, non facciamo lo youtuber, perché è un po' brutto. E facciamo... Uh, mm. Un cantono. No scherzo, non è il sindaco, la prima, ma va, va, va, va, va, Impiegato. Faccio l'impiegato. E ora metto. One hour later. Perfetto. Ora abbiamo anche l'ufficio. Ma lì c'è il party planner. Perché c'è il party planner? Voglio solo capire! E perché sta scrivania storta? Party planner. Ma chi è che si scrive? cacca Gli scrivo! Poop! Oh, ora sì che si sta bene. Eh? Anche di qua, che non si sa mai. Perfetto. E di qua abbiamo sempre il nostro ufficio. Allora, ci E aspettiamo che arriva qualcuno con le scritte qua caccia. blu blu blu blu blu si dice capra si dice capra si può una seconda clicca qui se vuoi clicca una no, seconda sì, sì. oh, later perché c'è un divano allora no voglio capire eh. solo per uh, ma no, no, no, non ha senso, perché c'è un divano? Oh, non me lo fa neanche piacere. C'è un divano, buongiorno! Buongiorno! Qua c'è una notizia che sta male! Ma porca. Mi si è piegato il divano. Bu Buongiorno, signora. C'ho il divano che mi si è piegato. Mi scusi. La posso prendere? Grazie. F. Ah? Continua a schiacciare. F. Va bene. Allora, no, venga, venga. Mi scusi. Mi scusi. No, mi scusi. Oh! Lei dove va? Eh? Lei sta male. Mi ha sentito? Bravo. Ok. Ora andiamo all'ultimo piano degli appartamenti. E ci prendiamo il lettino. Ora entriamo dentro e proc! Tada! Ora prendiamoci di nuovo il lettino, usciamo e voilà! Siamo fuori! Cioè, certo. non ci crederete mai eh? E ora, teoricamente, teoricamente, mamma mia, se prendiamo la nostra amica e adorata scala, quindi, rialziamo 4 e ci mettiamo qua la scala, oh Maria, eh, abbiamo un problema. Non, non, non mi fa salire. Ok, e magari... Se la mettono... Porca canga. sangavanga vanga, isa capra vanga. Oh, oh, oh, oh, oh. Questa è una buona cosa, eh. Non era una buona cosa, mezza. R Perfetto. Ora andiamo al supermercato, anche se non lo posso prendere fuori dal supermercato. E prendiamoci il carrello. Perfetto. E andiamo a prendere il piccolo carrello. Yeah. C'è ancora una nostra. Oh, vieni qua, io, io, io, Ari, Ari, cosa Ari? Oh, vieni qua che ti piglio col carrello! Vai. Yeah. Che bello, eh? Vieni qua che ora salto via! mi ha tolto letteralmente la moto Vabbè, allora noi andiamo in casa noi abbiamo la 13 quindi 13 vai perfetto e noi qua il carrello aspetta, entriamo magari in casa perfetto cos'era quel rumore oh cos'era quel rumore ha detto non c'è nessuno e vabbè Ora allora vediamo se c'è qualcuno qua. Facciamo le telecamere di sicurezza. Mm, quando Qua c'è nessuno. ecco. One hour later. Sono qua Ma, eh, noi. Ritornando nel nostro letto bellissimo, blu. ci vediamo a un prossimo video. Eh, sono state bannate due persone, credo. Eh, arrivederci e al prossimo video. Ciao ciao!